Ciao, sono William Bisacchi di BlogBisacchi.it. e oggi ti farò vedere come misurare un infisso per richiedere un preventivo. Sei pronto? Partiamo! Prima cosa ti serve un metro, puoi usare un comune metro stecca, meglio se dei bisacchi, ma va bene qualsiasi metro, se lo sto scherzando naturalmente, e si procede col prendere la larghezza nel vano architettonico. Quindi parliamo sempre di misure architettoniche io sto misurando una porta blindata ma per un infisso è la stessa identica cosa quindi vado a misurare lo spigolo esterno dell'abitazione da muro a muro in questo caso abbiamo 92,7 92,7 è la misura che prenderei io se dovessi fare il lavoro per richiedere un preventivo va bene 93 ragioniamo i centimetri poi devi procedere con l'altezza in questo caso io metto un stecca da 2 metri quindi mi serve un segno dove arrivo i due metri e poi misuro la parte precedente in questo caso abbiamo 212 metri e 12 cm e abbiamo fatto larghezza e altezza, cosa ti consiglio di fare? Oltre a queste cose, qui quando richiedi un preventivo per i infissi? Ti consiglio di fare una foto dall'esterno e dall'interno, e anche una foto del particolare del telaio a muro. Eventualmente, se vuoi fare una sostituzione senza permorare. Questa cosa aiuta molto. chi ti deve fare il preventivo per gli infissi. Tutto chiaro? Ciao e al prossimo video!